A posto, l'hai messo a posto, magari l'ho spostato perché non era al suo posto, e ora tu non ti senti a posto, perché quella cosa non è più dove volevi che fosse, cioè al tuo posto. Ho spostato quella cosa, spostando lei. Ti sei sentita spostata? Tu non sei a posto. Se basta una cosa, per non sentirti più... A posto. L'hai fatta apposta, mi dirai Sì, a fin di bene. Il bene è alla fine. Devi avere fiducia che prima o poi vedrai la fine, per un nuovo inizio. Inizio ora a... a parlarvi della fine. E quindi... <ride> e quindi... Biodiversità. Oggi, di fiducia dal panettiere, ho preso un'insalata alle pere. Poi a occhi chiusi il macellaio mi ha dato due ciambelle al formaggio. Al barche risate, tutti contenti, una filata improvvisa di anoressi cidenti. Oggi mamma ha compiuto dieci anni e si trova al fiume a lavare i panni. Dei cinque fratelli è solo della madre, perché una mina le ha mangiato il padre. Che gioia il villaggio! Scorre il silenzio. L'acqua del pozzo se n'è andata da un pezzo. Domani alla partita non vedo l'ora. Diti fare la mia squadra del cuore. E se il nemico si azzarderà, uno sputo in faccia meriterà.